È pescatore completo. Se un pescatore arriva a capire che ciò che offre nel fiume, nel torrente, eccetera, è gradito al pesce, alla trota o al temolo, è arrivato al suo successo. Simplifying your life is so difficult. Everything is pulling you to become more complex. And Arturo, he, he has the life that I wish to become.